In questo tutorial continuiamo con eh, l'app forms e vediamo le altre tipologie di domande eh, aggiungiamo quindi una domanda in formato data eh, come vedete vabbè, qui la domanda potrebbe essere per esempio quando è stata scoperta l'America e ci si aspetta quindi una risposta in questo formato. Le opzioni sono come sempre sottotitolo e in questo caso non sono previste altre opzioni, ma in, per l'esempio che sto facendo io nel questionario di ingresso i miei primini questa è una domanda che non mi interessa fare quindi la cancello e vado invece a inserire una domanda eh, di tipologia classificazione. Quindi vado a, eh, chiedere di trascinare le materie sottostanti in modo da elencarle in ordine di preferenza quindi inserisco non so le materie più gettonate che ci sono sempre italiano matematica inglese possiamo aggiungere scienze e aggiungiamo storia ok e obbligatoria vediamo quali sono le opzioni ulteriori soltanto il sottotitolo ok quindi in, lo studente avrà modo col mouse o nel caso stia utilizzando lo smartphone con, con il dito di eh, andare a cambiare l'ordine in modo tale da leccarne in ordine di preferenza ultima tipologia di domanda l'icart eh, qui si tratta di inserire mh, in una tabella in ogni riga in ogni colonna, in ogni riga um, una etichetta una parola adesso faremo un esempio e le diverse opzioni la domanda che posso porre è per esempio questa se possiedi uno dei seguenti dispositivi saresti disposto a portarlo a scuola per utilizzarlo durante le lezioni quindi dispositivi che mi interessa sapere se se gli studenti hanno sono smartphone, tablet e computer portatile, e le opzioni sono: sì, sa, sì sono disponibile, forse no oppure non ce l'ho l'opzione 5 in questo caso non mi serve viceversa se avessi avuto bisogno di più opzioni cliccando su questo più eh, le aumento di numero eh, come, come sono le altre impostazioni niente, c'è soltanto un eventuale sottotitolo da inserire ok, allora direi che più o meno abbiamo finito il nostro questionario eh, quello che possiamo fare è eh, se volessimo riordinare le domande mm, possiamo spostarne una sopra l'altra, vedete questa prima era l'ultima, adesso è diventata la penultima, la rimetto dove era prima. Altra cosa che posso fare è in ogni... Mm, accanto al titolo cliccando su questa icona andare a inserire un'immagine mi si apre questo pannello con tre schede ricerca di immagini nel web tramite il motore di ricerca di microsoft oppure andare a caricare a prelevare le immagini dal mio OneDrive oppure caricarle dal mio dispositivo eh, supponiamo di voler aggiungere accanto al titolo un'immagine dell'ITSOS eh, quindi, non so, Izzos Cernusco vado a cercare questa immagine e eh, come potete vedere scorrendo velocemente non si trova l'Izzos di Cernusco io almeno non lo vedo e noto che qui mh, è selezionata una casella che mi avvisa del fatto che i risultati sono filtrati in base alla licenza e che vengono mostrati soltanto Uh, risultati, cioè immagini coperte da licenze Creative Commons, cioè immagini copyleft e non c'è l'ITSOS quindi in questo caso vado a deselezionare in modo tale da non mettere questo tipo di filtro evidentemente questa immagine pubblicata nel web uh, non necessariamente esplicitando il copyright ma se non è esplicitata una licenza copyleft allora di default viene presa uh, come immagine coperta da copyright io adesso la prelevo lo stesso anche se bisognerebbe fare attenzione a questo tipo di cose e ho inserito quindi un'immagine accanto al mio titolo. La stessa identica cosa la posso fare per ognuna delle domande che ho, um, che ho realizzato. Per esempio, uh, qui potrei aggiungere una domanda, sempre una immagine, sempre nello stesso modo. Nelle domande, però, è prevista anche. Eh, è previsto anche l'inserimento di un video. È sufficiente andare a prelevare eh, il link eh, di un video di YouTube e lo si incolla qua. Non è prevista la possibilità di inserire video con altre modalità. Vedete che l'unica possibilità è da YouTube. Ho provato con altri portali eh, tipo Vimeo eccetera e non, non accetta il link.